Andrea, sono diventato furbissimo perché ho messo le telecamere da una parte, quindi adesso ti posso lanciare un nuovo pacco che è appena arrivato, ma innanzitutto stai bene. Ciao, ma le ho messe io dalla parte di là, a dire il vero oggi. Eh, eh no, lo so, ma infatti quando si sia successo tutti vogliono il credito, ma sono d'accordo con te, l'hai fatto tu. <ride> Dai, lascia stare, vai, lascia pure. Vai. Yeah, Piano. Ma hai qualcosa per aprire il pacco? <ride> aprirò con la chiavetta della... per i caffè. Ma secondo te di che marchio stiamo parlando e soprattutto secondo te la scatola sarà marroncina oppure no? <ride> eh, non potendo vedere il colore della scatola è davvero dura dirlo eh. Ti annuncio che la scatola non è marroncina invece è abbastanza classica quindi non posso guardarla toccandola a due secondi di che marchio stiamo parlando e secondo te quanto pesa? oddio secondo me lo capisci da tantissime cose Oh, gli ho capito che scarpa è uh, 280 grammi mi 270. sa che pe pesa secondo me 270 mamma mia che cavallo è la Triumph 20. e questa non l'ho presa nera quindi Bellissima. secondo me potrebbe anche non essere il tuo numero <ride> beh fantastica F battistrada mi aveva portato un po, fuori, un po' fuori rotta, però dopo sentire la scarpa, il cicciume, è bellissimo. Mi hanno detto al negozio che questa scarpa, nel momento stesso in cui la provi, avrai l'effetto wow. Magari, magari non ce l'hai. La puoi provare e mi dici se è stesso numero mezzo numero in più. Io questa qua è cambiata un casino. Eh? Ti dirò, ho appena visto che è il tuo numero, ma mh, sì, è, è giusto giusta per me. C'è un attimo di... Eh, di luce, ma sì, forse è lo stesso numero solito. Sì, questa poi ovviamente te la lascio da, da provare per così. Secondo me, se dovessi correre un medio, ci corri molto, molto forte. Eh, sicuramente ha la mescola super. C'è tanta mescola, la vedo un po' dura, corre a correre a 3.20, 3.15, quindi... Vedremo, faremo una prova nei prossimi giorni ti faccio correre velocemente in giardino e poi facciamo un piccolo brainstorming coffee perché coffee servono queste non sono state prese con i coffee ma sono state pagate dal signor massi andiamo a verci il caffè wow anche la soletta super Vabbè, dai, ne parliamo dopo adesso me le, fa... me le allaccio tutte e due e andiamo allora andrea prima impressione su queste soconi Triumph 20 Cosa ne pensi? Intanto mi, mi rifiuto di dire Soconi, ma le chiamerò Soconi, eh, perché così sono abituato. No, è clamorosa, bellissima, water shoes, avrebbero detto gli americani. A parte che vabbè, è migliorata in tutto, quindi tutte le migliorie ovunque, da, dal battistrada all'intersuola, anche alla Tomaia, mi sembra una grande scarpa. Dopo dieci anni eh, Soconi ha deciso di tornare e aveva, eh, aveva cambiato nel 2013 da drop 8 a drop 10 L'avevo visto prima quando ho tirato fuori la soletta ma non, non avevo collegato poi c'è se sempre lì 2 mm, voglio vedere chi lo sente Quanto intersuola c'è, questo è sicuramente la, il cambio radicale che hanno fatto se è tutta piena questo supera anche i 40 mm nel tallone forse. Sono state aumentate di 3 mm e nonostante tutto è stato ridotto il peso di circa 20 grammi. Beh il peso è ridotto grazie alla mescola del Power Run Plus, in questa forma credo quasi più morbido e più leggero di quella delle Pro 3 perché mi sembra davvero un polistirolo, un polistirolo che, che non si deforma. Tornando al discorso di calzata dici stesso numero o mezzo numero in, in più di, per questa scarpa? Non il mezzo numero in più, quasi il mezzo numero in meno perché comunque veste abbastanza abbondante, ripeto con mezzo numero in meno io ho un po' di luce nell'avampiede, se dovessi scegliere io me la prenderei però dello stesso numero. Come hai visto i lacci di questa scarpa e secondo te la linguetta oltre al tallone eh, come si comportano in corsa? Bah, guarda al tallone c'è una bella conchiglia che parte da Qui. È morbido qua sopra, solo in questo punto qua, il resto non si flette. I lacci invece mi sembrano che siano già stati utilizzati anche sulle Ride 15, mi sembra che siano uguali. Lacci normali, un po' morbidini, la linguetta mi piace tanto, è morbida, per una scarpa da lento è accogliente. Quindi hanno fatto una mescola, tantissima mescola morbida una tomaia anche lei comunque morbida tutto, tutto accogliente di questo colore che ricorda un po' il fuoco direi una casa in montagna fatta di legno con un bel calduccio che, che ci avvolge. E invece il tallone, la, la tua sensazione, la conchiglia è comunque stabile. Cosa ne pensi e eh, come si comporta secondo te in corsa. Anche se la scarpa è stra alta e stra morbida mi sembra comunque stabile, dovremmo fargliela provare a un oversize pronatore per capire come si comporta portata al limite ma davvero mi sembra top anche su quello, cioè stabilità mi sembra super, e sembra incredibile perché è una zeppa così uh, molle, molle perché io continuo a dire morbida ma è molle poi comunque tiene su, su davvero il piede, non, non lo so, hanno fatto un lavorone. Invece hai sempre parlato in maniera molto positiva del Power Run Plus, questo Power Run Plus è ancora più morbido rispetto al solito e inoltre come hai già mostrato alla telecamera esiste una soletta che anch'essa è anch in Power Run Plus. Eh sì. Eh, beh, il Power Run Plus qua nell'intersuola, ripeto, secondo me è il più morbido che hanno fatto. Adesso riproveremo a tocchicciare quello della Pro 3 e vediamo. Eh, come se non bastasse, hanno fatto questa, questa soletta che è forse la migliore, adesso non esagero, la migliore che abbiamo visto sul, sul mercato perché sono... 5 mm almeno saranno di, di Power Run Plus, vedi te? Forse sono addirittura 7. Eh, vedi te, cioè in, in questo caso sconsiglio vivamente di usare il plantare perché si toglie una, una feature clamorosa su questa scarpa, quindi un sacco di schiuma, sta soletta che è clamorosa direi davvero un cuscino. Invece a livello di flessibilità come l'hai vista e eh, secondo te ti fa correre velocemente oppure no? Possiamo dire la scarpa più flessibile che, che abbiamo mai testato? Guarda, cioè, guarda. direi che è la più flessibile che abbiamo provato. A livello di battistrada, invece, cosa, cosa ne dice? Almeno a livello di sensazioni, chiaramente siamo al negozio Milani Soffientini. Quindi, quando ci correremo, se arriverà questo video a 5.000 views faremo la recensione completa guarda che loro hanno fatto il controllo di, di tanti tanto grip all'interno per chi prona e tanto grip lo stesso anche per chi supina quindi e quindi tantissimo grip per chi è neutro no guarda il battistrada c'è dove, dove serve diciamo così e mi sembra una mescola abbastanza resistente poi oh, vediamo dopo 300 km, ma mi sembra azzeccatissimo non si vede ma sono piacevolmente rimasto sorpreso da questa scarpa più che piacevolmente sorpreso perché sai che io con, con i Sauconi mi piace non, mi, non, ho mai, non è mai scattata quella scintilla ma questa scarpa qua ha fatto una roba clamorosa hanno ammorbidito clamorosamente le mescole e quindi... Secondo me il range di utilizzo delle persone è aumentato significativamente. Cosa ne pensi e secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Avendo fatto una scarpa così morbida e così tanto protettiva, secondo me va bene per tutti. Sia per, per gli oversize, oversize, per fare i, eh, i lenti, anche i lavori e anche le gare, perché questa qua davvero, secondo me ci fai una gara tranquillamente. E sia per i lenti, per, per atleti più leggeri e magari anche più veloci. Alla fine eh, vado a ricercare protettività, protezione. E, e comunque una scarpa dinamica perché, comunque, non è un mattone e con questa schiuma qua va forte, fa un po' il verso a, ad altre scarpe da lento, straprotettive ma anche reattive. Range di utilizzo dai 3,30 fino ai 6. 3,30 mi sembra eccessivo anche perché l'oversize che usa queste scarpe qua per correre, secondo me già si va a 5 per dire, però uh, quelli più leggeri secondo me le possono utilizzare per fare dei fartle che non troppo impegnati, uh, sì anche sotto i 4 km, difficile dire tra i 30. Va bene, grazie Andrea, sono davvero contento che ti piaccia questa scarpa, sei strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io sto cercando di schiacciarla il più possibile, <ride> ciao a tutti e alla prossima, questa qua secondo me le 5.000 le raggiungi al volo. Ciao! Ciao!